Ciao a tutti sul mio canale e bentornati in questo nuovo video Video uh, in collaborazione con un'altra ragazza della mia crew Ovvero Elena Ruffino Che pubblicherà questo video nell'arco di questo mese Perché ha avuto uh, comunque dei problemi Quindi uh, la saluto, lo stesso, vi mando un grande abbraccio Spero che comunque questo video vi piacerà Quindi nel frattempo vi lascio solo il link al suo canale Magari uh, così andate a vedere i contenuti che propone eccetera eccetera Già cioè, che ho detto tutti i membri della mia crew parlano di tutti Quindi uh, ovviamente in modo differente uh, Spero che comunque il... Uh, canale di Elena vi piaccia e comunque passiamo al video allora il primo reparto di cui voglio parlare sono le biro, le pinne, i quaderni quindi uh, la prima cosa che uh, voglio farvi vedere sono questo set da 10 uh, mattini della Standler um, mi ci trovo benissimo con le matrie Standler, ve lo dico perché comunque le ho da tantissimi tantissimi anni quindi uh, le, le adoro praticamente. Ne ho preso questo set da 10 che era in offerta a uh, meno di uh, 2 euro. Quindi una cosa eccezionale se pensavo che una maglia di questa magari costa un euro 50, quindi uh, tralasciando questo discorso uh, poi ho preso uh, questi evidenziatori, perché li ho presi? Perché questi qui mi sono veramente utilissimi soprattutto questi che hanno una punta veramente piccolissima uh, perché appunto erano c'erano in un espositore per provarli hanno una punta veramente piccolissima e mi saranno veramente utili quando farò gli schemi di assuntivi per uh, quando avrò comunque tante pagine da studiare, quindi non mi secca evidenziarli uh, e appunto evidenziare con questi qui che hanno un tratto leggero, non hanno quel tratto enorme che è Uh, a um, girare pagina e vi appiccicano la pagina precedente quindi uh, mi ci trovo bene con questi qui piccolini perché uh, comunque li uso da tanto tempo e ho constatato che sono i migliori rispetto a quelli che utilizzavo uh, in precedenza poi uh, per evidenziare questi libri ho preso queste matite che uh, sono, mi dà appunto di colore rosso e mi dà di colori blu, mi ci trovo bene perché uh, soprattutto i libri che costano non voglio rovinarli con gli evidenziatori che magari lasciano quell'alone alla pagina precedente o alla pagina successiva e comunque mi dà fastidio perché comunque hanno un prezzo abbastanza elevato e non voglio rovinarli per questo ho preso queste matite che sono della marca Ocean e uh, comunque sì, sono delle matite semplicissime, e basiche, mi sembra che le abbia pagate 89 centesimi, ora non ricordo perfettamente tutti i prezzi ma tra lasciando questo comunque sono comodissime, sono tre e vabbè ce ne valeva la pena. Un'altra cosa che voglio far vedere sono uh, queste penne standard. Allora, ne sono 10. Uh, la maggior parte, comunque, come potete vedere, sono nella colorazione nera, quindi una cosa colorazione blu. Scusate. Non so quante volte ho ripetuto questa cena perché dicevo sempre nera, ma va bene. Poi ci sono tre nere, una rossa e una verde. Quindi un acquisto abbastanza uh, buono perché le ho pagate se non mi sbaglio 3 euro quindi un prezzo abbastanza azzeccato Poi altra cosa immancabile: le gomme, sempre standard. Mi ci trovo veramente benissimo. Anche quelle della parte del castell, però mi piacciono, solo che, appunto, sono andato allo Shan e non le aveva. Non so come mai, però comunque ho preso queste qui della standard. Non ricordo quanto le abbia pagate, ma comunque le conosce. Tutti quanti sono delle due gomme semplicissime della Sandler In realtà quando sono andata volevo prendere il pacco più grande di gomme Stunler Ma evidentemente era tutto esaurito da Ocean Quindi mi sono dovuto accontentare e ne ho presi due Un'altra cosa che ho preso sono tre evidenziatori, sì, altri tre evidenziatori, sì, ho un problema. Uh, eccoli qui: sono, uno arancione, uno giallo e uno verde. Sono veramente bellissimi. Sono della marca Stabilo, Non vi preoccupate, so che vi farete questa domanda guardandoli. No, hanno la punta. Non sono simili ai Method di Too Faced. Quindi, uh, sì, sono, uh, hanno questi qui: hanno una uh, linea più spessa di questi qui. Però comunque li posso utilizzare sempre per cartelloni, schemi e robe del genere Quindi magari per i cartelloni sono più cari Perché comunque avendo, essendo più doppi Non, non hanno quell'effetto alone eccetera eccetera singolarmente invece ho preso queste due uh, penne che sono della Stanley una nera e una rossa uh, le ho prese singolarmente perché appunto prima dell'inizio della scuola verso ovviamente prima dell'inizio della scuola ma volevo dire prima di oggi che è il 25 agosto quindi uh, non ero andato ufficialmente a comprare il materiale scolastico ma comunque ho voluto prendere queste due penne per avvantaggiarmi quindi vabbè ci sta allora perché lo volessi sapere quest'anno ho optato per questo diario qui che è della marca Smemorand ecco qui ora l'ho messo a fuoco è semplicissimo e per questo che l'ho scelto perché comunque volevo una cosa abbastanza comoda uh, e uh, comunque abbastanza semplice e è blu ed è della dimensione media quindi una dimensione perfetta per scriverci eccetera eccetera il prezzo si sì, aggira su per giù uh, sui 15 euro quindi niente di così uh, costoso però comunque uh, è fatto veramente bene 100% quindi in Italia è, uh, e comunque per la Succio quest'anno ero partito inizialmente, eh, avevo l'opinione appunto di prenderne uno della Seven Ma sinceramente non mi piacevano più di tanto Però eh, comunque stavo optando, valutando per uno della Xbox Solo che appunto la colorazione bianca era finita Quindi oggi da Ocean non c'era niente. Quindi eh, tralasciando questo piccolo dettaglio ne ho preso uno della Biu che è bianco Ora lo levo un attimo da questa confezione Ok Uh, questo qui l'ho pagato all'incirca 13 euro, quindi uh, niente di così uh, espansivo, niente di così uh, esagerato. Dentro uh, comunque è un, un assuccio veramente semplice, dentro è fatto così e bianco e nero, quindi mi piaceva soprattutto per questo perché il bianco e nero, per chi non l'avesse capito, sono i miei colori preferiti, quindi uh, non potevo non prenderlo. se è mancabile sono queste qui che sono delle foderine, eh. <ride> non tipo. Ecco qui, ora non si vedono, eh. Ecco qui, li messi a fuoco. Queste qui sono giusto per iniziare l'anno scolastico, ma su, su, sicuramente, sicurissimamente, le andrò a acquistare nel, nel corso dell'anno scolastico. Un'ultima cosa che vi voglio fare vedere: le ultime due cose sono uh, due pacchi di quaderni. Uh, ho preso questi qui della pigna per, per primi qui, okay, non so quanto si possa vedere, ok, vediamo che si a fuoco. Sono, sono appunto di tutti i paesaggi, ci sono le 5 terre, quindi tutti i paesaggi italiani, quindi ho voluto prendere perché mi ispiravano molto. E poi appunto ne ho presi altri con dei paesaggi europei. Ora ve li metto qua con la speranza che li metto a fuoco, ok? Quindi sono fatto in questo modo. Ragazzi, io intanto spero che questo video vi sia piaciuto. Mando un bacio a Elena e comunque a tutti i componenti della Q. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi giù nei commenti qual è il vostro acquisto preferito e quale diario avete messo quest'anno, in modo che comunque ci potremo confrontare tutti insieme nei commenti. Io vi mando un grande bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.